Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video tutorial che mi è stato richiesto da un utente, poi magari anche qualcun altro di voi potrebbe interessare È su come mettere gli emblemi personalizzati sulla nostra crew ragazzi allora questo metodo funzionava anche su Google Chrome però non dà più la possibilità di incollare codici nella pagina di Google Chrome quindi lo, faccio, lo faremo con Firefox, ragazzi. Quindi andremo ad entrare nel Social Club con Firefox. Non vedete i miei dati perché giustamente li ho oscurati. che sono scemo, che vi faccio da voi i da dati miei. Insomma, dai, ragazzi. Allora, eh, niente. Inserite i vostri dati nel Social Club a parte gli scherzi. Eh, una volta inseriti i dati nel Social Club, vi loggate Entrate nel Social Club e andrete nella pagina della vostra crew. Adesso andremo a vedere. Con molta calma, quello che dobbiamo fare, allora ragazzi, io qui stavo facendo delle varie prove quindi ho qualche simbolo salvato. Andate nella vostra crew, andate in gestione crew, e una volta che siete in gestione crew, ragazzi, come vedete qui abbiamo gestisci crew e andiamo a, a creare un nuovo logo. Quindi andiamo a crearne uno nuovo. Quindi avremo la nostra bella paginetta Apriamo Google Chrome Scusate ma a me ogni tanto mi si apre qualche, qualche finestra Tipo... non sa so, sa, so. un bordello ragazzi Ecco, tipo adesso per esempio <ride> E comunque va bene, non, non ci fate caso Ma sono tutte le notifiche che mi arrivano le cose Cazzi e mazzi insomma Quindi andiamo su Google Chrome E andiamo su... Eh... GTA logo GTA logo è una pagina ragazzi che ci permette di scegliere Fra vari loghi Basterà digitare Che cazzo ne so quello che volete voi Per esempio eh, Scrivete NOS e vi appaiono tutti i loghi Con la scritta NOS O comunque che sono attinenti a NOS O che hanno il tag NOS Scrivete girl e vi compaiono tutti i loghi Con, con ragazze insomma Con, con tipe e vedete voi, insomma, qui ci sono veramente, cioè veramente l'imbarazzo della scelta. Potete scegliere veramente tantissimi loghi. Eh, poi, eh, giustamente, siete voi quelli che dovete scegliere quel, quel logo che a voi piace, ovviamente. Io vado a scrivere Devil, giusto per non mette oscenità insomma no vabbè a parte che oscenità insomma so, so tette e culi manca di che so chissà che insomma e vabbè e scegliamo un logo di questi ragazzi mettiamo un logo di questi comunque ce ne sono tantissimi ce ne sono veramente tantissimi che io penso che ve stufate questa gira girare pagine per cercare un logo ragazzi ve stufate veramente allora a questo punto quando siete qui avete avete diciamo aperto il vostro logo dovete andare in show code vi darà questo codice qui ragazzi scendete in basso come sto facendo io arrivate fino alla fine e incollate manualmente il ehm, il codice lo dovete selezionare tutto e lo dovete copiare qui sopra dice anche copy code però alcune volte non funziona ragazzi io preferisco farlo manualmente eh, che è meglio quindi andiamo a incollare tutto quanto il codice e una volta che ce l'abbiamo tasto destro del mouse e facciamo copia. Dopodiché andiamo qui nella pagina di, di Firefox e facciamo ispezione elemento. Andiamo in console a me non lo dice, ma ad alcuni di voi ragazzi dirà eh, non incollate codici di non... che non conoscete la provenienza per evitare truffe, cazzi e mazzi e lì vi dirà anche di, di scrivere consenti incolla e quindi poi farete CTRL V e incollerete ragazzi per incollare qui in questa pagina serve CTRL V Dopodiché chiuderete la pagina e vedrete magicamente il vostro logo formarsi. È abbastanza semplice ragazzi. Una volta che il logo si sarà formato tutto, che avrete il vostro logo, come vedete qui c'è già il logo bello e pronto, fate salva e poi fate pubblica ragazzi. E una volta che l'avrete pubblicato e salvato nella vostra grew, nella vostra pagina grew, ve lo farà salvare tranquillamente invece con google ve lo fa salvare ragazzi però non ve lo fa applicare quindi una volta che l'avete salvato e pubblicato io qui ho ricaricato ma non serviva a ricaricare quindi andiamo a pubblicarlo andate nella vostra pagina crew e ve lo, ve lo trovate comunque adesso andiamo a, a salvare il tutto ragazzi come vedete se avete più crew vi fa scegliere dove volete pubblicarlo in quale crew volete pubblicarlo e cazzi e mazzi io ho 4 5 crew quindi eh, avevo da scegliere insomma quindi a questo punto ragazzi abbiamo il nostro logo pubblicato sul social club Roxar quindi non ci resta altro che mettere il, il logo ragazzi, come vedete anche sulla pagina della crew c'è il logo pubblicato quell'altro che avete visto polis lspd l'ho pubblicato ieri sera quindi eh, scusate qui sono entrato nella pagina ma non dovevo torniamo indietro rifacciamo il procedimento non vi voglio impicciare il cervello andiamo nella pagina della crew ragazzi andiamo in gestisci crew andiamo sul nostro logo e come vediamo abbiamo un logo in più lo selezioniamo ce lo applica facciamo applica e il gioco è fatto se non ve lo carica aspettate alcuni minuti ragazzi alcune volte potrebbe succedere detto questo un saluto a tutti al prossimo video